Buon day! Oggi è la vigilia di Natale ah, Benvenuti in questo nuovo video Purtroppo il titolo che avete letto non è un clickbait, eh? Questo sarà il mio ultimo video Il mio ultimo video dell'anno, credo, sono più che sicuro che sarà l'ultimo video dell'anno L'ultimo video giornaliero Questo mese è stato un mese assurdo Sono riuscito a pubblicare video tutti i giorni Tranne un giorno che ho saltato, ma per colpa di YouTube che ho avuto... Un bug Però sono contento perché è la prima volta che Provo a fare daily vlog E ci sono riuscito alla grande Quindi sono soddisfatto di me stesso Volevo ringraziare tutte le persone che si sono viste Tutti i video che sono usciti questo mese Le persone che si sono visti La maggior parte dei video che sono usciti questo mese E anche chi se ne è visto magari qualcuno Anche chi non se ne è visto nessuno Magari sta guardando solo questo Però magari poi basta vederseli tutti È stato un mese impegnativo Lo devo ammettere però sono contento, è stato il mese in cui ho fatto più visualizzazioni durante l'anno e sono soddisfatto perché sono riuscito a essere costante, molto costante. Anche quando ho avuto dei problemi, sono riuscito a caricare video, magari uscivano un po' più tardi, però uscivano. Sono contento perché alcuni video mi vi sono piaciuti un sacco. Hanno fatto davvero tantissime visualizzazioni e sono riuscito a portare un sacco di video diversi l'uno dall'altro ho portato dei, dei video nuovi, insomma è stato bello, mi volevo, scus volevo scusare per voi per la voce ma sono le 9 e mezza del mattino e non sono abituata a svegliarmi a quest'ora, in realtà mi sono svegliata alle 8 e mezza stamattina que uh, oh, uh, comunque ho deciso di fare questo tipo di video come ultimo video, quante volte sto dicendo video per salutarvi, augurarvi buona vigilia, buon Natale, buon Santo Stefano, buon Capodanno e la Befana vediamo perché magari a gennaio ricomincio a postare Mi raccomando divertitevi Fate i bravi e Non mettete troppi chili Perché si sa che a Natale si mangia parecchio Seguitemi su Instagram Perché lì sarò attivo tutti i giorni Quindi anche se qua su YouTube smetterò di caricare Su Instagram sarò attivo Attivate la campanellina su sul canale Di fianco al tasto iscriviti Perché YouTube Anche se io ho caricato video tutti i giorni Per tutto l'anno Probabilmente non facendo video per due settimane fino a gennaio probabilmente mi segnalerà come canale non attivo e quindi non manderà notifiche, quindi attivate la campanellina, così quando tornerò in molti mi state chiedendo "Ma farai farai video tutti i giorni anche da gennaio così?". Questo lo vedremo. È stata una prova e Ah, mi è piaciuto molto Abbiamo raggiunto degli obiettivi che mi ero prefissato Di raggiungere a fine anno tipo i 300.000 iscritti E li abbiamo anche superati Quindi sono felicissimo ve lo giuro Mi avete fatto un bel regalo di Natale Come questo ultimo video eh, Questo ultimo video sarà speciale Perché vi lascerò un rewind di tutti i video che sono usciti questo mese con le parti più belle Vi lascio il rewind in modo tale che possiate rivivere tutto questo mese che abbiamo passato insieme E niente quindi io vi lascio il video Non mi voglio dilungare tanto L'unica cosa che volevo precisare è Seriamente vi ringrazio Perché è stato un mese davvero bello E questo 2018 finisce qui Ci vedremo a gennaio Se non avete Instagram Scaricatevelo Usate quello dei genitori, delle zii, dei cugini, dei fratelli, sorelle Mi raccomando Venitemi a seguire su Instagram Perché almeno mi tenete compagnia anche Durante questi giorni di feste Vi mando un bacio auguri a tutti Passate le buone feste Vi lascio a Ru e vi lascio a Rewind Mamma oh, mi sono mezzo addormentato Ma <ride> oh, questo fa ridere Tanto mi è partita una caccola Ma questa è bella <ride> Yo, with the very catch, go Bella, che modello è? Eh? Boh, non lo so, sono modello dove c'è il gabbino. <ride> <ride> Giusto per far vedere il casino che c'è qua sopra. C'è le Ho fatto male davvero felice. Prima che ti viene un segno rosso, proprio sopra. Dove? Qua oh, <cazzo. ride> <Why, why>? ah! <ride> Raga vai. vai. sveglia, si sveglia, si sveglia. Sveglia Monte, sveglia! Agli... Boh! mani! Ah, mi ha già dato il dito! Non il mio video, il primo tatuaggio. Una foto con una fan dove c'è un succhiotto enorme, ma vi posso assicurare che la foto è vecchissima. No. Ma sono bravissime loro, è bellissimo questo tiktok. Mella è bello vedere come le mie fan ascoltano bene o male le canzoni che ascolto pure io no vabbè ma voglio, voglio imparare anch'io è bravissima che grande ecco se l'ha tirata addosso Ma Aurora oh, Barduto sì. Ti ciao Elisa Ci chiede Hai mai baciato una persona del tuo stesso sesso? Io oh, sì Sì, ma Ah sì Sì, l'ho sì. fatto, ho fatto sì, con Roby Ma non Cioè nel senso è Perché abbiamo fatto <ride> No, allora Non so se <ride> Questo video mi sa che non lo dovevamo fare <ride> Oh, e Allora, lo faccio vedere Lo faccio vedere mi son preso il telefono nuovo finalmente. Finalmente, finalmente, perché il mio era tutto scassato dietro. Eh, quello che avevo vinto sul sito non mi è mai arrivato. Quindi, non, non ho giocato a quel sito. Si eh. il... Oh, oh, oh, oh, oh, Giuseppe. Oh. Cosa? Cosa? Scappalo pipì. Che? Eh? eh, io non esco. Ti pare che ti do non la, la faccio dentro. Magari si scalda. Ma stai scherzando? Sì, adesso la faccio. Giuseppe? la faccio? Giuseppe? No, io gli la faccio No Aspetta La sto per fare Ma no! no La sto per fare No No Ah oh, oddio Oddio E vai! Ah! Chi ha vinto la gara Fammi uscire ma non era vero che mi scappava <ride> Non sto capendo Martino non ti vedo <ride> Non sto uh, Che fisico scolpito guarda che roba Ci siamo eh Ci siamo eh No! No! Beh, però... No, però vedi. Ragazzi, è per la patria! Ok, dai, puoi rientrare. <ride> andiamo, andiamo. Ok. Vado? <ride> Senti che siamo maschi, anche tu hai messo la ceretta al contrario. Ma a finire che mi farò la ceretta dappertutto. Vai, 3, 2, 1, vai! Ah! No Si <ride> vede la striscia adesso, si vede la striscia! <ride> dai! No, da quanto tempo ce l'hai? Ce l'ho aperto da parecchio, tipo quest'estate. Sà di uovo! Vai, vai, bevi, bevi! Bevi, un bel sorso! Dai, oh. oh. <coughs> <coughs> <coughs> no, ma che... S no, no, no, no, Giuseppe, vomito <ride> Giuseppe! Vai! <ride> Eccola! No! Vado? Sono verifica che non sono a fuoco. Sono a fuoco? Vai, vai, vai. <ride> Di cosa sa? Di cosa sa? <ride> Seppe barbuto. Mi ascolti, sì. io ti sto regalando soldi per un gioco. Sì, per sì. un gioco l'hai voluto fare tu. Si, ho accettato, <ride> ma non pensavo mille euro. Eh, che te l'ho detto? Dai, dai. <ride> E cosa devo fare? Vai, metti la mia email Giuseppe Barbuto. Ok, inserisci, vai, inserisci. Ma mille. cosa inserisco? Mille. Inserisci mille. Dai, dai, dai. Ah, hai messo 10000, va bene. 10. No, 000. no, 1000. Metti mille. Fai conferma. Devo far conferma. Mi non ci posso credere. Sì, no. Comunque basta, Caffè. No, stai parlando. No. no, no. Cos'era? No, bella. No, basta, dai. Già, sono nervoso. Oh, no, che... oh, no, no, ca... no, che puttana, dai, che puttana, dai, che puttana, che puttana, che puttana, che puttana, non ci prova capito se non sei capace ah lui ci prova dove ha il microfono ha riso lui ha riso lui oggi c'è la maratona c'è la maratona dei babbi Natale eccoci raga siamo sotto arrivati sotto un po' eccoci qua per chi non lo capisse raga sono ironico non è vero che sono un mi aspetto allora No, questo è Matteo No! Perchè? No, Nooo! No, no, no. no. Cannato! Cannato! Non so in che parte sto andando Aiuto, dai! Dai, che non riesco! Dai! Ragazzi, dai! Te lo giuro, dai! Ma questo è Matteo, ormai ho riconosciuto i capelli no. Eh, no. l'altra parte no. non è... Eh bello. no, dobbiamo rifare colore. il colore Dio! No. Più a volte in posizione. E ci hanno detto quell'ospedale che non può entrare più nessun altro. Adesso ci sono io con lui. Io ok, e Dai, qui... Matteo. Allora, non è una cosa così grave. Però diciamo e che. No, è questa... non si sveglia, non è grave, non si sveglia. Cioè, Ma cos'è? Cos'è sta cosa, Giuse? Cos'è? Giuseppe, cos'è cos sta cosa? Eh, cos'è? Un test di gravità. E perché non è la tua macchina? Eh, perché è la mia macchina secondo te? E... Non lo so Cioè sarà Ma È tuo Scusate che mi ero fermato col verde <ride> eh, No fatto... è di mio cugino ah. È di tuo cugino? Ah. No coglione di merda è mio Babbo Natale cosa... Babbo Natale quest'anno mi ha portato un regalino Divento papà zio Ma cosa stai dicendo? Divento papà